in apertura, abbiamo detto dell'importanza delle mosse delle banche centrali e proprio di questo parleremo con eh, Gianfranco Fabi soprattutto ecco, della polemica che ha investito la Banca Centrale Europea e la numero uno Christine eh, Lagarde per la volontà espressa ecco, di proseguire con la stretta monetaria anche nel 2023 eh, una mossa quindi molto aggressiva che è stata interpretata come minacciosa da alcuni paesi dell'area euro, soprattutto ecco, quelli che sono più in difficoltà che hanno un elevato debito pubblico come l'Italia e allora cercheremo di capire chi ha ragione e chi ha torto rispetto appunto alle mosse, alle prossime mosse delle banche centrali. e Lo faremo appunto con Gianfranco Fabi che saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Grazie mille, grazie per l'invito e buon lavoro a tutti, e a quanti ci ascoltano. Molti analisti dicono che in realtà eh, questa stretta monetaria decisa dalla Banca Centrale Europea non è la cura, non è la medicina giusta nei confronti di un'inflazione che a differenza degli Stati Uniti non è un'inflazione da surriscaldamento della domanda, ma un'inflazione eh, importata. Ecco innanzitutto che cosa ne pensi di questo punto centrale della vicenda? Ma indubbiamente hai molta ragione nel dire che eh, l'inflazione è, è una brutta bestia e non si sa bene da cosa derivi eh, fino in fondo l'inflazione. Non deriva da una sola ragione, non c'è una ragione monetaria, non c'è solo una ragione diciamo così, di carattere strutturale. Sono tante ragioni insieme che eh, messe eh, una a fianco all'altra e una sopra l'altra hanno provocato la situazione attuale. E quindi si può capire come eh, la BCE sia diventata un facile bersaglio in questa situazione, un facile bersaglio perché la politica monetaria ha eh, in fondo una, un ruolo abbastanza marginale se l'inflazione è un'inflazione provocata da, da elementi di economia reale, come di fatto è avvenuto per esempio con la crescita dei prezzi dell'energia. E, e, e quindi la BCE può fare poco ma invece può fare molto se l'inflazione fosse dovuta a un eccesso di liquidità come di fatto eh, c'è stato perché la liquidità è aumentata particolarmente negli anni scorsi quando sono appunto allentate le strette anche nei bilanci statali per far fronte all'emergenza del, del covid della pandemia Ecco, quindi ci sono questi elementi di fondo e a cui si aggiunge un po' il fatto che eh, l'inflazione, eh, l'inflazione eh, appunto eh, europea è, è diversa da quella americana. È un'inflazione che è giocata più sul fronte interno, che è giocata più su elementi di rigidità del sistema. Pensiamo all'Italia, le rigidità che ci sono in Italia. Sulla, sul fronte della concorrenza, sulla difficoltà di far avanzare appunto dei meccanismi di concorrenza in grado di sollecitare appunto un maggiore controllo dei prezzi. E, e poi c'è il fatto che la stessa BCE non ha più la, la, la granitica unità che c'era ai tempi di Mario Draghi, che molti, che molti rimpiangono. Eh, ormai tutti parlano, tutti parlano e dicono cose anche diverse. Basta guardare su, eh, su, su un motore di ricerca e sentire le notizie sulla BCE ed ecco che, ci che si parla delle dichiarazioni di, di uno dei componenti, della dichiarazione del presidente, del vicepresidente, del capo ufficio studi, tutti che dichiarano qualcosa e nessuno che dichiara qualcosa di sicuro, tutti dicono beh guardiamo, guardiamo i davanti, stiamo i fatti, prenderemo delle decisioni conseguenti su questa, su questa prospettiva quindi ecco eh, la BCE eh, diciamo, è un momento di, di, di debolezza in questa fase e quindi si può capire che ci sia una concentrazione di, di temi e di problemi e anche di polemiche soprattutto da parte dei paesi più deboli dei paesi più deboli perché hanno il debito pubblico più elevato come quello italiano certo ecco hai utilizzato uh, un'espressione Gianfranco hai detto che la BCE è diventata un Facile, ecco, un bersaglio facile, eh, un bersaglio anche dal punto di vista della, della politica perché ricordiamo le dichiarazioni eh, pesanti ecco, che sono arrivate appunto anche eh, dall'Italia da alcuni esponenti come eh, Crosetto Patuanelli e la stessa Giorgio Meloni che hanno aspramente criticato appunto questa ehm, diciamo, volontà da falco che eh, la Christine Lagarde la BCE insomma continua eh, così a, a ribadire e anzi ti leggo proprio le, le parole della nostra premier la quale sottolinea che le strette monetarie rischiano di affossare i fondamentali dell'economia dell'area euro. Ecco, secondo te ha ragione questa aggressività eh, della Banca Centrale Europea è eccessiva e rischia anzi non di migliorare la situazione ma addirittura di peggiorarla? Ma eh, Indubbiamente eh, le critiche da parte di un paese come l'Italia possono essere anche in un certo senso attese perché l'Italia deve difendere appunto la propria credibilità, deve difendere anche la credibilità di un governo, di un governo nuovo, di un governo che eh, ha iniziato ad agire e che si trova in una situazione che sul fronte economico è ereditata in gran parte eh, dal passato. Il debito pubblico eh, è una responsabilità non certo dell'attuale governo, ma di, dec di, de di decenni, di diversi governi, eh, di centro, di destra e di sinistra che sono vicendati eh, nella, nella realtà italiana e che hanno portato a crescere appunto un debito pubblico che ormai è il maggiore eh, europeo dopo la Grecia ecco su questo fronte quindi si può capire che ci sia eh, appunto la preoccupazione di una crescita dei tassi di interesse che possa portare a, a un aumento del costo del debito, del servizio del debito e quindi a una riduzione dei margini di manovra all'interno perché più si spende per sostenere il debito, per mantenere appunto la sostenibilità del debito, più si eh, deve intervenire tagliando quelli che sono i costi sul fronte del bilancio pubblico. Ecco Quindi indubbiamente una stretta monetaria in questa fase non agevola la politica monetaria, la politica economica all'interno e quindi sono critiche che si possono capire, però del resto bisogna anche tener conto che la BCE è, è una struttura che deve guardare all'insieme dell'economia europea e deve guardare anche all'insieme dei dati e delle strutture Europei, con un'inflazione che appunto nell'ambito europeo è vicina al 10%, e che quindi che è certamente ancora molto più alta del livello attuale dei tassi di interesse, tassi di interesse che sono ricordiamo adesso quelli ufficiali attorno al 2%, dopo mesi e anni di tassi negativi. Quindi adesso siamo in una situazione di sostanziale normalità di politica monetaria. E prossimamente quello che è atteso è una prosecuzione appunto dell'aumento dei tassi di interesse, ma non più con la rapidità e con la, e con la forza e con l'ampiezza che c'è stata nei mesi del, del, dell'anno scorso. Quindi, sotto questo fronte, le critiche sono comprensibili sotto un certo profilo, ma eh, difficilmente accettabili guardando all'insieme della politica europea, che deve muoversi secondo logiche che sono di stabilità complessiva. Ecco, non dimenticando poi che ci sono elementi interni di inflazione in Italia, ricordavo prima la scarsa concorrenza che c'è in alcuni settori, ma non si può dimenticare per esempio che uno degli elementi che hanno portato a un rialzo dei prezzi in Italia negli anni scorsi è stata eh, quella, quella scelta del super bonus edilizio che ha fatto scattare in, in avanti i prezzi di tutte le componenti delle, dei costi legati all'edilizia. Perché, appunto, è stata una, un, una soppressione del mercato. Quando il mercato è fatto da, da due persone, ma che non devono badare al prezzo di quanto si scambiano, ecco che il prezzo inevitabilmente tende a salire. Se paga sempre lo Stato, è chiaro che i prezzi eh, tendono a salire. così è stato. E da quello, da due anni fa, è scaturita un po' una, una corsa dei prezzi, che poi, appunto, stiamo pagando in questo senso e infatti Gianfranco ecco, forse non è un caso che eh, il dato sull'inflazione in Italia è quello che rispetto alla media europea tende a calare eh, con minore forza perché abbiamo visto insomma, i dati della Germania eh, della Francia, della Spagna anche della Gran Bretagna che sono migliorati in maniera sostanziosa invece l'ultimo dato che riguarda l'Italia beh, siamo passati dall'11,8 di, eh, di, dall di novembre all'11,6 eh, di dicembre e quindi ecco eh, come mai, ecco ti chiedo, in Italia l'inflazione ehm, fatica che così a scendere? Beh, in parte ce l'hai spiegato se vuoi completare il discorso. No, indubbiamente, ci sono dei fattori interni, dei fattori determinati della politiche che l'Italia ha fatto o che non ha fatto, politiche che ha fatto, come ricordavo prima, il superfondo inizio ha avuto magari il merito di rilanciare l'edilizia, edilizie, ma no, ha drogato il settore e ha fatto sì che i prezzi di tutte le componenti edilizie eh, eh, crescessero eh, in, in maniera incontrollata, appunto perché non c'era nessun interesse da parte delle parti in causa eh, a tenere bassi i prezzi perché tanto era lo Stato poi che pagava in fondo quello che era necessario da pagare e quindi sotto questo profilo eh, ci sono poi degli altri elementi, la scarsità di concorrenza all'interno della realtà italiana, la scarsità di concorrenza in, in molti settori, abbiamo eh, vissuto appunto le polemiche che ci sono state quando si è trattato di liberalizzare settori come quelli dei taxi o quelle delle concessioni balneari, ma ci sono altri settori in cui la concorrenza è ancora limitata, le difficoltà di avere delle concessioni per esempio negli esercizi commerciali e così via. Quindi ci sono dei fattori interni che poi sono dimostrati dai fatti portano l'inflazione a livello più alto rispetto agli altri paesi dove questi fattori appunto sono più controllati eh, per ora non c'è una grossa spinta sul fronte dei salari però su questo eh, bisogna appunto attendere poi il rinnovo dei contratti, bisogna attendere le, le trattative che sono in corso, ci sarà indubbiamente nei prossimi mesi una spinta anche sul fronte salariale, il rischio che si inneschi appunto un, quella spirale prezzi salari che è una delle componenti più tenibili sul fronte dell'inflazione. Eh sì, l'ha sottolineato proprio ecco, la, la Banca Centrale Europea eh, che eh, la spirale inflattiva potrebbe essere innescata in maniera più vivace ancora proprio dall'aumento dei salari, facendo riferimento soprattutto eh, ai numeri che riguardano la Germania, forse ecco, meno eh, l'Italia, perché abbiamo fatto proprio un approfondimento dove si diceva che i salari in realtà nel nostro paese soprattutto rispetto a una decina di anni fa continuano a calare. Anche qui emerge ancora in Insomma la difficoltà di trovare un equilibrio tra situazioni economiche molto differenti tra i vari paesi. Gianfranco volevo tornare sulle polemiche perché appunto abbiamo parlato delle parole anche di, di Crosetto, di Patuanelli della Premier Meloni mentre c'è una voce fuori dal coro, quella di Mario Monti, l'ex Premier che dice in realtà la BCE ecco, deve essere lasciata in pace soprattutto non ci devono essere ingerenze della politica nei confronti dell'economia. Che cosa ne pensi? Ma, indubbiamente, eh, la grande saggezza di Mario Monti sottolinea un dato, un dato eh, diciamo fondamentale, che è l'indipendenza delle banche centrali, un'indipendenza conquistata, conquistata eh, forse a fatica, ma nel corso dei decenni, che è rispettata in tutto il mondo occidentale eh, con qualche con qualche eh, eccezione, eh, eh, qualche limitazione, però sostanzialmente le banche centrali dovrebbero essere indipendenti dal potere politico, essenzialmente perché le banche centrali difendono il valore della moneta, il valore della moneta è un valore che va al di là delle, delle parti politiche, delle politiche che eh, invece mirano a cercare il consenso, che mirano a cercare appunto l'attuazione di politiche economiche destinate poi a, a sollecitare appunto le, le, le persone al, a garantire il, le votazioni, a garantire il consenso durante le elezioni politiche. Quindi il, il valore della moneta è un valore superiore a quello della politica di breve periodo e quindi è, è giusto tutelare l'indipendenza delle banche centrali, anche se ovviamente le banche centrali hanno un ruolo che deve essere coordinato con quello dei governi perché eh, i governi devono anche fare in modo che non, non disfino di notte quello che le banche centrali fanno di giorno, cioè con delle politiche di bilancio, con delle politiche fiscali che eh, siano eccessivamente espansive e che eh, appunto facciano crescere i debiti, debiti che poi diventano difficilmente controllabili. Quindi Chiaro. su questo fronte, indubbiamente, l'indipendenza della Banca Centrale è importante, però ecco, è importante anche la credibilità della eh Banca sì. Centrale. Ecco, appunto, appunto Gianfranco, eh, la credibilità, ma qui insomma, eh, le banche centrali, qualche cantonata, eh, eh, insomma, utilizzo insomma, questo termine un po' colorito, l'hanno già presa in passato soprattutto nell'individuare eh, la portata e la durata eh, dell'inflazione. Eh, eh, se continuano a sbagliare eh, le mosse soprattutto nella gestione poi dell'equilibrio tra la lotta all'inflazione e l'innesco di una recessione, ecco eh, la Banca Centrale Europea in particolar modo la Lagarde, quanto si giocano in termini di credibilità? Beh, si gioca molto perché um, la stessa Federal Reserve americana ha peraltro sbagliato le proprie previsioni, ricordiamo l'anno scorso eravamo invasi da dichiarazioni che dicevano ma l'inflazione è una cosa momentanea durerà qualche settimana eh, qualche mese ma poi tornerà a livelli, a livelli precedenti abbastanza rapidamente, cosa che, che non è avvenuta si è dimostrata un'inflazione invece molto più difficile da, da contrastare, adesso dopo gli ultimi, gli ultimi mesi sembra che il picco sia stato superato e si sia una lenta, un lento ritorno alla normalità ma anche la stessa Banca Centrale non sa fare delle previsioni, ma anche perché delle previsioni non si possono fare in maniera credibile, fare le previsioni anzi è facile, indovinarle è molto più difficile, anche perché i, i, i, i componenti in gioco in questa fase sono molte, sono molte, non sono sotto il controllo praticamente di nessuno. Si va da, da, da, appunto dalla scoperta di nuove fonti energetiche alla, a, a, al dramma eh, dell'Ucraina, dell'aggressione dell della Russia e dell'Ucraina che potrebbe comunque avere eh, una conclusione entro un, un periodo di tempo, se non breve, almeno medio lungo. Ecco eh, sotto questo punto il, il futuro non, non è, è difficile da intravedere. Però ecco quello che, che, che ci vuole è la capacità di avere quello che dicevo, che giustamente riflettere eh, è quella credibilità di fondo che la banca centrale deve essere disposta anche a modificare le proprie scelte sulla base di, dei dati, sulla base della realtà, sulla base della realtà eh, immediata e della realtà immediatamente eh, prevedibile a breve termine, non essere legata appunto. A, a emozioni del momento oppure a delle retoriche del momento che possono dire: beh, in questo momento ci vuole una politica restrittiva, vado avanti comunque e qualunque cosa. Certo, con il, con il paraocchi. Infatti, ecco c'è stata proprio ieri pomeriggio l'indiscrezione di Bloomberg, secondo cui ecco questa retorica, insomma, della politica aggressiva da Falco da parte eh, della BCE starebbe un pochino rientrando proprio in virtù dei dati positivi che arrivano sull'inflazione e anche dal calo, naturalmente del costo eh, dell'energia vedremo mancano 15 giorni praticamente due settimane alla riunione della banca centrale e eh, vedremo lì eh, quali mosse eh, verranno prese ecco eh, io mi riallaccio a una tua considerazione che hai fatto in precedenza Gianfranco citando eh, Mario Draghi perché appunto in questa eh, situazione di incertezza c'è chi invoca addirittura un ritorno di Mario Draghi in una qualche veste eh, alla BCE ora che è un disoccupato eh, di lusso e arrivano un po endorsement eh, da ogni parte per l'ex premier ti leggo ecco cito testuale dal sole 24 ore se in passato avevamo avuto nostalgia di draghi alla guida della bce quando era capace di drastici interventi nei momenti di maggiore difficoltà a maggior ragione avremo oggi più che mai bisogno eh, a francoforte di super mario in cerca appunto di un'occupazione dopo aver lasciato palazzo chigi ecco mario draghi che torna alla bce solamente una suggestione oppure è una possibilità concreta? Secondo te, no, mi sembra, mi sembra una suggestione, mm. mi sembra una, eh, un pensiero, diciamo un pensiero stupendo, possiamo mm. dire, una canzone, ma eh, è difficile perché vorrebbe dire sconfessare completamente l'attuale dirigenza della BCE e questo eh, compi compirebbe in fondo la credibilità dell'istituzione e quindi lo stesso Draghi sicuramente non accetterebbe di ritornare in quell'incarico in, in, quell in queste condizioni. Ormai c'è una, una dirigenza della BCE che sta facendo un lavoro, direi che è giusto criticarlo perché in, son, in fondo siamo in, in un paese democratico e libero e le critiche sono giuste e certe volte anche doverose, però è giusto anche rispettare la competenza, rispettare la credibilità e dare atto appunto al, a un'istituzione del proprio ruolo all'interno una situazione come quella europea. Certamente eh, tutti ricordano i whatever it takes di Mario Draghi, sì. quando sono bastate quelle poche parole per cambiare il corso dei mercati, senza che ci fosse nessun intervento concreto, nessuna mossa concreta, né sul fronte dei tassi, né sul fronte della liquidità, né sul fronte di altri interventi che poteva fare la Banca Centrale. Ma è bastato che... Eh, si fosse eh, dichiarata appunto la disponibilità a fare qualunque cosa fosse necessaria perché qualunque cosa fosse necessaria non dovesse poi verificarsi ecco quindi c'è certamente un po' di nostalgia per una credibilità unita a una capacità anche di visione perché poi in fondo in quegli anni si sono superate delle crisi anche difficili, si è dato atto appunto a, a, alla Banca Centrale di aver consolidato la propria presenza all'interno di un sistema che appunto poi è un sistema abbastanza, abbastanza giovane, è da poco maggiorenne il sistema dell'euro e quindi è un sistema che è ancora un sistema che eh, non ha certo la, la forza e la credibilità che, che, che, ha, eh, che potrebbe avere appunto una banca centrale come quella americana. Certo. Ecco, quindi lasciamo direi, lasciamo lavorare la guard, però non facendo mancare le critiche eh, dei pungoli perché l'azione sia un'azione seria, ma eh, direi forse ecco, è, è meglio evitare i sogni di un ritorno al passato. Eh sì, anche se eh, hai sottolineato giustamente la capacità, la grande capacità eh, comunicativa di Mario Draghi che con una formula che ormai è rimasta impressa nell'immaginario, il whatever it takes, ha cambiato insomma le sorti poi eh, del, dell'eurozona dell e eh, capacità comunicativa che probabilmente manca un po' a Christine Lagarde perché questo lo ricordiamo è un compito anche eh, quello della Banca Centrale che eh, non si basa solamente sulle mosse eh, comunicative. Concrete, ma anche sulla capacità eh, di comunicarle ai, ai giornalisti e eh, al pubblico, quindi naturalmente anche ai mercati. Vedremo naturalmente l'evoluzione della eh, situazione. Io ti ringrazio eh, davvero Gianfranco per la tua analisi e naturalmente ci ritroviamo presto qui sulle fonti per continuare a parlare di politica economica. Grazie ancora a Gianfranco grazie Fabio. Mille, grazie Speriamo di aver dato delle aspettative almeno positive perché le aspettative sono fondamentali nella logica dell'economia, nella logica della eh certo, insomma per i mercati che vivono anche di aspettative e di psicologia sicuramente questo è fondamentale. Grazie ancora al nostro editorialista economico Gianfranco Fabi.